Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Carissimi, quando leggiamo il Vangelo di Giovanni e siamo nel penultimo capitolo, il capitolo 20, il capitolo della prima grande chiusa, abbiamo un episodio veramente particolare di profonda densità cristologica che però dalle nostre traduzioni fatte un po' così perdiamo un po' la caratura e l'importanza di questa cosa la maddalena incontra Gesù e lo scambia per non un ortolano ma lo scambia per il guardiano per il guardiano e gli dice e gli chiede se tu hai portato via il mio signore dimmi dove l'hai messo Gesù si farà conoscere nella voce perché già il suo corpo era trasfigurato nella gloria, quindi era metamorfizzato, perché già apparteneva a Leone Venturo, quello nel quale lui ci porterà, perché lui è la porta, dice nel, sempre in Giovanni nel capitolo, nel capitolo 10, e lei rimane sorpresa, lo cerca nel, nel, nel giardino della tomba. Ora, questa cosa sembra un dettaglio, ma guardate che... Eh, Esiste una figura messianica, la, mess la figura del figlio di Aronne, che insieme al figlio di Davide avrebbero portato la redenzione di Israele, veniva considerato all'epoca, dalla tradizione sacerdotale di cui Giovanni è foriero, il guardiano del Pardesse. E come si chiamavano questi guardiani? C'erano davvero? Sì, c'erano dei guardiani degli orti e dei frutteti a Gerusalemme, specialmente durante le feste, legati a questo periodo della raccolta e quindi sicuramente nel periodo, nel periodo di Sukkot ma c'erano anche nel periodo di Pesach come venivano chiamati? venivano chiamati Shomre Ganot Shomre Ganot cioè i guardiani dei giardini no? il, il Gan il Gan Eden ecco ho detto Pardes perché? perché veniva chiamato Pardes che è un termine che viene ovviamente dalla Persia, il giardino degli dei. Quindi lei, andando nel giardino degli dei, cioè nel giardino nel quale Gesù era stato intombato, uso questo termine perché è un termine che ehm, noi mutuiamo dal greco, secondo la professione di fede che Gesù patì e fu intombato. Allora fu intombato in questo giardino e lei sapeva perfettamente, sapeva perfettamente che quello era un giardino particolare e incontrando questo Shomer del Gad, del Ganeden, del Gan in questo caso, gli chiede dove è, messo, dove è messo il mio Signore. Perché? Perché è una figura apocalittica, questa del, del Shomer, del, del, del custode del Gan, del Gan del Giardino, perché è quello che ha la chiave in mano è quello di Giovanni capitolo 10, versetto 2 è quello che fa entrare il pastore, gli apre la porta, lo fa entrare. E quindi in questo caso Gesù essendo risorto, è il pastore è il bel pastore risorto. E sono sottigliezze, sono sottigliezze, ma sono curiosità che ci fanno capire come ogni piccolo dettaglio del Vangelo in realtà poggia su una tradizione secolare e potrei dire anche con coordinate storiche ben precise, perché questo non è che Ve lo dico io così, questo emerge tranquillamente per esempio dal trattato di Succa, il foglio 26A, dove si parla appunto dei custodi degli Chombrey Ganot, dei custodi dei giardini. Quindi, non c'entrano gli ortolani, non c'erano dei venditori ambulanti dentro, era ancora, era ancora buio, pur essendo già eh, Yom Rishon, era già, era già domenica, chiaramente, ma era buio prima che si alzassero le luci erano andate al sepolcro per ungerlo e eh, la Maddalena incontra questo personaggio, solo che non è questo personaggio, è proprio, è proprio il pastore, il bel pastore, era proprio Gesù, non era il guardiano, il guardiano del giardino. Spero che vi sia interessata la cosa, così abbiamo anche giustificato non il dubbio ma anche la fede escatologica. Di Maria Maddalena, che si vede che la catechesi l'aveva imparata bene dal suo maestro. Ciao, ciao, e alla prossima.